Sì, grazie presidente. Eh, allora sì, no, volevo insomma anche io portare un contributo per quanto riguarda il paese è molto atteso, devo dire la verità e quindi eh, benvenuto eh, anche se eh, devo dire non ho eh, un po' una nota di amarezza in che senso? Perché e io ehm, avrei voluto partecipare di più come consigliera alla, alla redazione del PAESC ma anche in commissione ambiente un coinvolgimento maggiore dei consiglieri questo lo devo dire però tutto sommato so che è stato creato da buone mani cioè quelle del dottor Dario Tamburrano lo volevo ricordare Ex europarlamentare che si è sempre occupato nei cinque anni che ha trascorso nel Parlamento europeo delle energie rinnovabili e anche del e della nascita del PAESCE a livello europeo. E quindi è l'unica cosa un po' che mi consola perché chiaramente si va sulla stessa linea di pensiero, però magari un coinvolgimento da parte insomma, di, di tutta le, non dei consiglieri, ma. Maggiormente anche della Commissione Ambiente, secondo me ci stava tutto. Entrando un po' nel merito, perché chiaramente mh, eh, ricordo, insomma, sento l'intervento precedente che chiaramente fatto dalle opposizioni parla un po' di tutti i disagi e disastri di Roma Capitale, io invece entrando un po' nel merito del Paes, che volevo ricordare eh, che eh, la parte che riguarda i lavori pubblici, io questo come Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici lo volevo sottolineare, è molto importante come quella chiaramente ambientale come quella sui rifiuti, è una parte sui lavori pubblici molto importante dove si eh, costruisce il modello ESCO, cioè la parte pubblico privato eh, per fare in modo che mh, si affronti al modo migliore l'efficienza energetica del patrimonio eh, del, di roma capitale non solo un'altra cosa interessante è chiaramente tutta la parte che riguarda eh, il fotovoltaico io devo dire che Apro una parentesi, io parlavo del PAES che appena arrivata in questa consigliatura nel 2016, anzi al, al, momento, al tempo era eh, PAES perché non c'era la C-finale, e quindi ne avevamo parlato anche in una commissione lavori pubblici, questo per dire che il discorso è stato seguito, anche se poi preso forse un po' sotto gamba in questi anni io ho molto anche lottato per un energy manager all'altezza di una città importante come Roma, una città europea come Roma e anche lì spero insomma lì almeno siamo andati tanto bene, quindi spero che il o Paesh dia questa spinta per fare in modo che Roma abbia un energy manager all'altezza perché poi chiaramente da questo scaturisce appunto tutta la pace e la, la, la realizzazione. Quindi su questa scia io ho, ho affrontato continuamente l'argomento del fotovoltaico e abbiamo fatto pure qui diverse commissioni, sempre in modo molto timido, perché chiaramente gli uffici hanno bisogno, eh, non solo di mh, corsi di aggiornamento, non di formazione ma di aggiornamento costante ma anche una spinta a livello non solo politica eh, ma anche amministrativa del, mh, per quanto riguarda il fotovoltaico che è ancora molto timido, eh, si affaccia in un modo molto timido nel panorama di Roma capitale. Un'ultima cosa che voglio dire sul paesce entrando appunto nel merito e che mi ha molto mi ha, insomma, impressionato in modo favorevole e, e fatto dello studio geotermico eh, del sottosuolo di roma capitale non se ne è mai parlato quindi è una bellissima eh, trovata senso positivo chiaramente un bellissimo suggerimento ecco forse è meglio per quanto riguarda la ricerca di energie rinnovabili ed è chiaro che il discorso del territorio geotermico del potenziale geotermico del territorio di Roma capitale eh, non se n'è mai parlato e quindi io lo trovo eh, una cosa molto interessante sicuramente da approfondire e che potrà così allargare no? Il, il, il, come dire a 360 gradi eh, la visione eh, eh, che deve avere Roma sull'efficientamento energetico anche come traino rispetto ad altre città eh, voglio chiudere dicendo due cose uno concordo con la consigliera Guerrini Gemma Guerrini che eh, ha parlato dello smart working, io mi eh, dispiace e non ho capito eh, dove vogliamo andare dopo che abbiamo esaltato la forma di lavoro, io lo chiamerei lavoro agile o da remoto perché siamo un po' lontanucci dallo smart working inteso dal diritto del lavoro, comunque sia perché eh, di nuovo ci stiamo fatemi passare la parola sbragando di nuovo visto che avevamo fatto i salti mortali per portare eh, appunto lo smart working eh, molto incisivo a roma capitale come in altre realtà e questa è una cosa e quindi concordo con la consigliera guerrini che bisogna capire eh, perché insomma è una cosa un valore che non possiamo abbandonare che insomma c'è un bagaglio eh, importante che non si può ora di nuovo abbandonare perché si pensa che tutto ritorni come prima la seconda cosa e io l'assessora Ziantoni già lo sa eh, un, mi dispiace di una cosa che questa mh, non solo che viene inserita con le dieci firme quello mi interessa poco ma che questa delibera sia solo una ratifica per l'assemblea capitolina a me questo dispiace anche perché mi sembra che eh, diciamo si è trovata una quadra in un, come al solito in un, in un quadro un po' caotico, eh, che forse non lo so, con noi c'è a Roma Capitale, non so cosa dire, perché in realtà eh, il paese dovrebbe essere adottato dall'Assemblea Capitolina e non solo ratificato come, prescrive le, come prescrivono i patti dei sindaci, è vero che da qualche parte c'è scritto ratifica, ma ratifica è anche ehm, sinonimo eh, di eh, approvazione di, eh, in Assemblea Capitolina, quindi non è solo un nulla un osta insomma. Quindi a me questo anche questa decisione, non so di quale organo di Roma Capitale che il PAES debba essere solo ratificato all'Assemblea Capitolina io questo lo volevo lasciare a futura memoria in realtà mi dispiace perché secondo me è uno delle regolamenti dei regolamenti importantissimi dei manuali importantissimi di Roma Capitale che abbiamo approvato in questa consigliatura e insomma un po' mi pesa che eh, sia solo eh, un apporto nostro, una ratifica, un pigiare, il bottoncino. Eh, questo è quanto, grazie.